andato in loop adesso veramente Bompiani ordina poesia a macchina. E questo programma che poi è stato trasformato in schede perforate, che su queste pagine della Marco Bompiani è riprodotto uno, schede, sì, amore, uno, uno schema, lo schema di, di questo programma. Il programma era una cosa mo, molto semplice, banale, ecco, perché a me interessava, l'idea era di, di utilizzarlo per utilizzare questa macchina per la poesia. Perché, per le sue capacità combinatorie, la poesia è tutta fatta di combinazioni. Nella poesia si combinano i versi, le sillabe, le strofe. è tutta basata anche su dei calcoli. Tutti i versi hanno un numero, il numero delle strofe, il numero delle cose. No? Ecco, per cui c'era una affinità eh, con questa roba qua, eh, con, con, con questo lavoro. E poi quello che mi, che mi piaceva era che non solo la capacità combinatoria, ora tutto questo lavoro che ha fatto il computer io avrei potuto farlo a mano, ci mettevo un tempo enorme di più rispetto a quello che la macchina ha fatto poi in, in pochi minuti. Ecco. E però questo era, aveva il vantaggio di creare una cosa imprevedibile, perché se io facevo tutte le combinazioni a mano sapevo quello che stava facendo mentre dal lavoro del computer mi sono saltate fuori delle cose che non mi immaginavo che, che, che erano, per cui rientrava anche questo gioco del, del, del caso, Quello gioco del caso che era anche legato a questa cosa della poesia, come i surrealisti dicevano, mescola de, dei versi in un cappello, alzarà, diceva poi gli, gli tira sorte, fare una poesia costruita unendo casualmente i versi. Ecco. E, e, e questa combinazione questa operazione combinatoria cioè questa cosa qui entrava molto secondo me nella storia della poesia non era una forzatura esteriore io mi ricordo quando poi è venuto fuori lo stampato delle poesie un pacco così di, di questi fogli grandi che, sì. si, che si impiegavano qui è riprodotto in estratto ecco, c'erano migliaia e migliaia di... <ride> in pochi minuti mi ha fatto migliaia e migliaia migliaia di diverse poesie, ecco, per cui era abbastanza affascinante, poi io ne ho scelti due o tre, così. C'è stata fatta un'ulteriore ricombinazione di pezzettoni, oppure è stato preso un pezzo? Un no, pezzo. Ah. Io ho scelto un pezzo che mi piaceva di più, sem semplicemente, perché questi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, io ne ho scelto sei quelli che, che, che, che mi interessavano di più. E questa qui è stata anche abbastanza emozionante, perché voi le avrete viste, ci sono due fotografie che sono state fatte lì, no? di, di una che sono con... lì sono venute Umberto Eco e il musicista, Berio, Luciano Berrio. Erano lì? Erano lì presenti al momento in cui si è, si è, fatto, si è fatto... Quando è uscito il risultato dalla macchina? È uscito il risultato dalla macchina, sì. Rumore bianco filtrato per terzi d'ottava. In Brasile c'era questo eh, movimento Noi Ganders, i Fratelli de Campos, così, che erano una delle cose d'avanguardia più, più, più, più forti che ci sono state proprio dagli anni 50, che hanno fatto quella che si chiamava la poesia concreta. E poi facevo parte di questo gruppo 63 che a un certo punto era tutta la mia generazione che eh, era in, in polemica rispetto alle generazioni precedenti tutto questo rientra poi in tutto questo discorso del, del, del, del, di quel momento storico perché diciamo, siamo alla fine degli anni 50, primi degli anni 60 in Italia sta avvenendo un grande cambiamento no? il miracolo economico, l'Italia da paese agricolo diventa paese industriale e, e si, si, si, si cambia diciamo, anche la, eh, le grandi migrazioni del sud che è stato il primo grande movimento d'avanguardia, che però nel dopoguerra era veramente osteggiato perché erano considerati tutti fascisti, per cui diciamo, specialmente il Partito Comunista che, che dirigeva la cultura aveva fatto l'ostracismo per il fascismo. In quel periodo noi avevamo questa rivalutazione completa di, di tutte le avanguardie possibili, volevamo fare qualcosa di rottura per cambiare il corso della poesia, della letteratura italiana che consideravamo un po' diciamo oltretutto fuori tempo anche un po' esangue ecco per cui ci sono state queste battaglie che sono fatte negli anni 60 in cui io mi sono trovato appunto a veramente avere una grande passione per fare delle, delle cose eh, delle cose nuove ecco, molto nuove da cui l'idea di, di, di fare ecco la poesia, fare col, col calcolatore, che sembrava un po' una trovata pubblicitaria, ma come avevo detto prima, aveva delle ragioni proprio strutturali, ecco, il fatto di, di, di usarlo, perché aveva, era coerente con, con, con il lavoro che, che, fa un poeta, eh, che fa un poeta con, le, con la parola. Ecco. Tu, potevi, tu potevi utilizzare questa macchina per fare, per fare delle cose che... Eh, poteva anche fare senza ma che la macchina faceva in un modo diverso, migliore, è cambiato. E come dicevamo appunto questi computer erano enormi, operati da specialisti eccetera, è stato come dire, lei ci diceva è stato fatto in una banca questa, questa cosa qui perché effettivamente le banche oppure... le Era, grandi. erano fatti per le banche. Per ah, subito. questo per particolare per... tipo di computer sì però comunque tutti i computer all'epoca erano in mano a oh, enti, la sì, esatto, l'anagrafe, sì. che ne so, queste cose molto sì, sì. grandi. E gli impiegati della banca come, cioè, hanno visto questa cosa come un'invasione? come hanno No, no, no eh, così vagamente, come mi ricordo, erano anche, come dire, gratificati, <ride> vedevano come una cosa simpatica. e questo movimento francese negli anni 60, fatto da questo oddio, i nomi, non mi ricordo bene, un matematico francese che ha messo insieme un gruppo di persone per fare questa letteratura sperimentale, credo che poi utilizzassero anche delle macchine, ma il loro scopo era di fare dei prodotti artificiali, sono delle, delle, delle cose come, che assomigliassero eh, eh, appunto a fare, una poesia, fare una, una, una poesia alla maniera di, sì. e, ecco, di, di fare questo. Un e, rimbo virtuale? Eh, sì, sì. E, e beh, è come... È come... Io non, non, non, non trovavo molto senso su questo, se non c'era un lavoro sperimentale, eccetera. A me interessava fare delle cose nuove che non sono mai fatte in, in una maniera completamente diversa. Ecco credo che veniva un po' da quello, mi sono sempre detto che sarebbe interessante come, invece di avere delle immagini fisse, fare queste immagini in movimento, cosa che, che, che, che puoi fare col computer, ecco. però non, non ho mai avuto delle idee o delle cose per farle, però mi sembra delle cose dove le parole si muovono, appaiono, scompaiono, eccetera. Sì, La nostra domanda era un po' proprio questo, cioè ci sembrava strano che nel 61, quando questi computer erano quasi inavvicinabili, ti è venuto in mente di fare questa cosa? Nel, magari nell'80, quando il computer ce l'avevi in casa, non ci risulta che, che ci sono.. Non, non ti è venuto in mente di sperimentare direttamente in casa, senza l'intermediazione di, di una società, di IBM, di un ingegnere, quando era finalmente possibile farlo? Ma no, non mi è venuto in mente di fare delle cose visive, ecco di fare delle cose, eh, sì, così, forse ho provato di fare delle altre cose combinatorie, perché allora era, era non mi ricordo più come si chiamava, ma c'era un sistema col computer per fare delle semplicissime combinazioni, con qualche de, software, de, delle istruzioni, questo già proprio, proprio sui primi, no io computer ne ho avuto uno dei primi, avevo, cos'era, Olivetti M40, No, dei, dei, dei, Serie M. Eh, dei, dei primi eh, l'ho avuto perché avevo partecipato stavo a parigi allora con una mostra che c'è stato a Borghe questa mostra che aveva fatto gli otari che si chiamava Desimaterials che era tutta una mostra fatta con cose sì che venivano dal computer ma venivano eccetera Immateriale, immateriale, della cosa e quello era molto interessante aveva fatto poi anche un bel catalogo che io purtroppo non ho più lui aveva poi dato a una dozzina di persone, di scrittori o filosofi un computer, si è messo la cosa che lo diretti, che aveva dato a tutti questi che erano di questi primi primissimi computer anni 40 mi sembra che si chiamavano e, e, e, e poi c'era tutto un sistema di circolazioni, ognuno doveva scrivere un testo, mandarlo a tutti gli altri, poi quelli lo rimandavano, eccetera. Il mandare non funzionava tanto, bisognava poi portarli a mano, <ride> era una cosa un po' complessa, però era abbastanza divertente, io rielaboravo tutti i testi che mandavano gli altri, cioè, aveva fatto un po' questo. Questo, questo, questo gioco poi è stato un po' alla fine, che poi li avevano esposti, pubblicati anche in questo catalogo degli, degli materiali. Quella è una cosa interessante, ma non so se si trova ancora, sì, la biblioteca si trova, certamente. Beh, ora c'è la domanda, cioè sul discorso che abbiamo fatto quando abbiamo ricostruito l'algoritmo, quando hai ricostruito l'algoritmo lì, quando abbiamo pensato di farlo, eccetera. Noi ci stiamo arrovellando, essendo due musei, ci stiamo arrovellando da tempo e non ne verremo mai a capo, ne parlavamo no. ieri sera su che cosa significa ricostruire qualcosa, perché è in alcuni casi è impossibile o comunque è sempre, è sempre, ci sono sempre delle scelte di mezzo per cui non c'è il metodo, un metodo, eh, questo ce l'hanno spiegato anche insomma, degli archeologi. E anche senza che ce lo spiegassero loro si capisce che nell'archeologia per un periodo hanno fatto in un modo, per un periodo, che ne so se mancava un braccio, si rifaceva, per un'altra una statua, per un periodo invece no, si doveva lasciare tutto com'era, per cui non c'è un metodo definitivo per ricostruire un'opera. Nel caso dell'arte dell al computer... Costruire cosa significherebbe? Eh, appunto, è un Dipende problema. Dal tipo di, cioè dal concetto di restauro. Perché noi come musei come dell'informatica siamo un po' limite. Sono computer, quindi è roba relativamente recente. Eh, so, L'approccio dei collezionisti è di rimetterli perfettamente in funzione come se fossero nuovi. L'approccio di un museo è di preservare, ad esempio, anche i difetti che raccontano la storia di chi ha utilizzato il pezzo. No? E Noi, tra l'altro, scendiamo anche nei dettagli del software, quindi raccogliere il software che magari le persone hanno scritto con questi computer le storie di queste persone, perché hanno usato quei computer, in quali contesti, Ma perché e così con via. quello schema lì riprodotto nel libro non, non serve per ricostruire... il Sì, dei... sì, infatti, fatto. infatti è quello che abbiamo fatto, però ecco ci stiamo ponendo, il, la domanda che abbiamo è, cioè, qual è l'opera? È l'evento che è stato fatto nel 61? È l'algoritmo? È il tabulato che è venuto fuori? E' la pubblicazione di questo pezzo di carta qua, della del, E' dell questa è la domanda che, la che ci sì. chiediamo, qual è l'opera effettivamente? Esatto. E' tutto questo insieme e neanche? L'opera questo assomiglia un po' a uno spettacolo di teatro, che, che tu dici qual è l'opera, la rappresentazione o, o, eh, o, sì. o, o il testo stampato? E anche qui è un po' la stessa cosa, voglio dire, il, la rappresentazione e il testo. Il testo che c'è um, il testo stampato in un libro di un, di un, di un, di un lavoro teatrale è l'algoritmo. togli il delay che velocità? eh va veloce prova <ride> control e function sono invertiti Ah, ecco perché. Togliamo. Eh, va veloce. ecco ecco ecco ecco